Ciao a tutti, mi sono mancato eh, ammettetelo, sono mancato un pochino ed è successo di tutto. Quando c'ero io e forse qualcun altro che facevamo critica su YouTube, non ci si inculava nessuno, tutti che ci dicevano che perrammo tempo a parlare di YouTube cercando di migliorarla. E ora magicamente, come se niente fosse ovviamente, tutti a fare critica. Tutti che ci tengono, che hanno a cuore le sotte YouTube. Ma tutto questo viene fatto con un metodo, il Flame. E oggi sto qui per dirvi che il Flame è totalmente inutile. detto! Uh, e ora vi spiego perché. Prendiamo il nostro critico burlone che vuole dire che un cane è falso. Ok? Eccolo qui che vuole solo parlare dei canali falsi perché lui ricordiamo ci tiene a youtube quindi lui andrà a parlare di questo canale falso ok quello con il canale falso lo si chiederà non gli andrà bene le parole che ha detto quello di critica no non è andrà bene no figuratevi quindi cosa succede quello del canale falso fa un video di risposta al canale di critica quello di critica che fai non rispondi non rispondi a un video di risposta e riparte un'altra risposta e così entriamo nel girone infernale del frame ma cosa succede con i canali tipo youtube fa cagare e altri Cioè lui il nostro youtube fa cagare con la nostra bella barbetta che fa un video liberissimo di dire che un canale è falso ok come abbiamo detto prima il canale che fa video falsi lusica quindi farà un video di risposta al canale che l'ha criticato che cosa succede? il canale che l'ha criticato risponde ma avendo più visibilità rispetto a un canale minore arrivano altri canali altri canali miliardi e miliardi di canali a fare tutti i video o contro il canale che fa video falsi o contro il canale che ha fatto critica quindi il girone infernale diventa pure ancora più grosso succede sempre più casino quindi cosa succede alla fine? alla fine dei conti dopo tutto questo casino che abbiamo qui in mezzo lo sapete cosa succede? a youtube? che non cambia? un cazzo eccellente il mosaico sta prendendo forma quello che fai è scatenare solo casino solo ira, solo gente che non vede l'ora di scatenare le proprie frustrazioni verso queste persone quindi se siete d'accordo con me lasciate un bel mi piace ok un bel mi piace lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate di questa cosa del flame se siete d'accordo nel fare il film Se secondo voi il film serve a qualcosa O se non serve a niente Se il video vi è piaciuto Condividetelo in giro Ciao